buonasera buonasera buonasera a tutto il mondo bene. come state parrucchieri tutto bene questa è una puntata per i giovani parrucchieri e anche non giovani parrucchieri allora eh, oggi invece di parlare delle parti tecniche stilistiche vorrei parlare della comunicazione che adesso più o meno dobbiamo fare tutti quanti per comunicare quello che siamo, dove siamo, che cosa facciamo, perché le clienti devono eh, scegliere noi, proprio perché eh, c'è questa grande opportunità di parlare con voi qui eh, di fronte con le mani che si vedono quello è il mio professore che mi dice Fai vedere le mani e io faccio vedere le mani quando gestico. No, oggi volevo giocare insieme a voi eh, per raccontare eh, questa settimana il lavoro al di fuori della parrucchieria che questa settimana abbiamo avuto veramente un buon riscontro, una decina di persone nuove con questo video che io vado a farvi vedere e quindi mi sono appassionato e ho cercato di migliorarlo e mi sono anche improvvisato un doppiatore adesso eh, ci sono anche eh, delle donne per fare il doppiaggio ma nei prossimi giorni vedremo di eh, coinvolgere le mie colleghe a aiutarmi in questo contesto io vi vorrei far vedere eh, le due versioni durano un minuto l'uno Okay. La prima versione eh, l'ho realizzata con, eh, avete mai sentito la, la voce alle stazioni dei treni? Si chiama Roberto e Roberto eh, è una voce elettronica che è abbastanza gradevole, però non è umana. Quindi, sul secondo che ho realizzato con qualche immagine corretta di repertorio, eccetera, ho messo la mia voce. La mia voce, ho provato, riprovato, con il testo. Eccolo qua, questo è il testo. La difficoltà sta sempre nella recitazione di dare emozioni, di dare pause, allora, secondo me è interessante, però andiamo a scoprirlo insieme. Allora, eccoci qua, perfetto, qui eh, siamo dentro il eh, portale di YouTube dove ci sono tre playlist, una un corso di estetio, un'altra è sette anni a Tenerife e poi ce n'è un'altra Callori Life dove intervisto personaggi del mondo della moda, dello spettacolo eccetera. Allora qui abbiamo tre ultimi tre video di questa settimana, abbiamo anche l'inizio del cartone animato che vi avevo raccontato che mi sarei animato ho iniziato eh, con questo personaggio me stesso, l'avatar di facebook che è molto bello e ve lo consiglio a tutti quanti di eh, curarlo proprio perché potete comunicare anche con un cartone animato versione 1 con robot versione 2 io doppiatore andiamo ad ascoltare la prima mtc parrucchieri Grazie al QR code potrai prenotare direttamente dal tuo smartphone il tuo appuntamento. Personalizziamo, tante persone che vogliono esprimere, il loro stile, la propria personalità, e lo stile di vita, qualunque sia la loro vocazione. Elegante, fashion, freestyle, rock. MTC parrucchieri uno stile giovane e in continua evoluzione e al passo con i tempi che rispecchia le tendenze inglesi e spagnole ispirandoci alle ultime novità di tendenza del momento ogni giorno con i nostri tagli colori e extensions grazie al QR code potrai prenotare direttamente dal tuo smartphone il tuo appuntamento e questo fa parte del primo video dove con questa voce elettronica ho realizzato questa comunicazione per promuovere il salone con queste bellissime immagini che sono state riprese e, e quindi ho avuto un, un successo buono 10 persone nuove che hanno seguito questo allora mi sono appassionato e ne ho realizzato un altro che ho pubblicato questa mattina eh, siccome non avevo doppiatori femminili ho provato io a doppiare spero di essere riuscito e adesso ritorniamo nuovamente eh, su youtube e andiamo a vedere l'altro video eccolo qua lo riprendiamo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 Rock. MTC Parrucchieri, uno stile giovane in continua evoluzione al passo con i tempi che rispecchia le tendenze inglesi e spagnole, ispirandoci alle ultime novità ogni giorno con i nostri tagli, colori e extension. MTC Parrucchieri, grazie al QR code prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento fantastico fantastico eh, funziona funziona molto bene eh, basta mettere eh, la telecamera di fronte al codice e eh, apparirà apparirà eh, il nostro portale dove possiamo darvi eh, delle informazioni a tempo reale dei lavori e ci sono veramente tante tante proposte nuove eh, uno dei servizi nuovi anche nell'applicazione puoi prenotare online direttamente dal tuo telefonino ma hai varie notizie eh, di novità in questo momento stiamo proponendo Ehm, gli allisciamenti dei capelli che sono fantastici già molte persone hanno ah, aderito e oggi Manuela con eh, i nostri collaboratori sono andati a fare della formazione della colorazione e domani avremo un sacco di novità e spero di raccontarlo sempre con questo canale perfetto sono contento, oggi pomeriggio è stata una giornata fantastica sono riuscito a fare due video eh, promozionali per farci notare ecco le mani e quindi eh, vi auguro buon pomeriggio a tutti quanti e ci vediamo per le prossime eh, con un sacco di novità perché ci stiamo preparando il 27 starò al Senato non si sa se riuscirò a girare qualche cosa ma io ma spero di fare un buon servizio e poi sto preparando delle interviste ma sarà una sorpresa mi raccomando la campanella sul canale così vi avverte quando posterò dei video nuovi ma aiutatemi iscrivetevi seguite condividete e qua sotto alla campanella mi raccomando ciao ci vediamo alla prossima mtc parrucchieri grazie al qr code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento.